Ciao a tutti, il libro di cui volevo parlarvi oggi è Il buio tra la siepe di Narperly, il cui tema principale è il razzismo. Il buio tra la siepe eh, ci parla di come make negli Stati Uniti d'America, negli anni 30 del 900 vive Scout, una bambina di 7 anni circa, narratrice in prima persona del racconto. La sua spensieratezza però è turbata dal contatto col mondo degli adulti, con, eh, pieno di pregiudizi, di Violenza e della menzogna che lo caratterizza. L'avvocato Atticus Finch, padre di scout, è incaricato di difendere un nero accusato di aver violentato una ragazza bianca. L'avvocato Finch, sostenuto dai suoi figli, riesce a dimostrare l'innocenza dell'imputato, ma nonostante ciò, la giuria, ovviamente è fatta di bianchi, emetterà comunque un verdetto di condanna. I problemi del razzismo e dell'immaginazione sono raccontati con vivacità e intelligenza filtrati attraverso il punto di vista di una bambina, con tono leggero e ironico. Questo libro lo consiglio a ragazzi della metà, ovvero 15-16 anni, perché comunque anche, è anche vero che parla di un tema molto forte e intenso, come quello del razzismo, uh, ma essendo filtrato dal punto di vista di una ragazzina lo rende molto più scorrevole. Oggi poi con voi volevo anche leggervi una frase che si trova al capitolo 20, pagina 246, che... Uh, ho trovato molto significativa che mi ha fatto riflettere molto. Noi sappiamo che non tutti gli uomini furono creati uguali, nel senso che molta gente vorrebbe farci credere. Sappiamo che ci sono persone più intelligenti di altre, più capaci di altre per natura. Uomini che riescono a guadagnare più denaro, donne che fanno dolci migliori. Ma c'è una cosa nel nostro paese di fronte alla quale tutti gli uomini furono davvero creati uguali. Un'istituzione umana che fa di un povero le di Rockefeller, di uno stupido le di Einstein e di un ignorante le di un rettore di università. Queste istituzioni, signori, è il tribunale. Questa frase eh, ci vuole far capire appunto come davanti alla legge, alla giustizia, dovremmo essere tutti uguali. Ed è appunto quello che non avviene a Macob negli anni 30 negli Stati Uniti d'America a causa del razzismo. L'orgoglio è secondo me un difetto molto comune, da tutto quello che ho letto sono convinta che è proprio molto comune. La natura umana vi è particolarmente incline e sono davvero pochi coloro che non nutrono una certa compiacenza per questa qualità reale e immaginaria. La vanità e l'orgoglio sono cose diverse, benché le due parole vengono spesso usate come sinonimi. Si può essere orgogliosi senza essere vanitosi. L'orgoglio si riferisce all'opinione che abbiamo di noi stessi, la vanità a quello che vorremmo gli altri avessero di noi. Questa frase è tratta dal libro Egoio e Pregiudizio di Jane Austen. La storia parla delle cinque sorelle Bennet e i loro corteggiatori, con al centro il romantico contrasto tra l'adorabile e capricciosa Elizabeth e l'altezzoso Darcy. Lo consiglierei alle ragazze della mia età. E subito ordina Mercurio di andare a prendere Psiche e di condurle in cielo. Qui le offre una coppa di Ambrosia e le dice «Bevi Psiche e sii immortale!» Cupido non potrà mai sciogliere questo vincolo che lo lega a te e sarete per sempre marito e moglie. Subito dopo viene imbandito un sontuoso pranzo nuziale. Sul letto d'onore stava disteso lo sposo con la sua psiche stretta tra le braccia. E così Giove con la sua Giunone e di seguito, per ordine importanza, tutti gli altri dei. Poi veniva versato nelle coppe il nettare, il vino degli dei. A Giove lo serviva il suo coppiere personale. Quel ragazzo di campagna ben noto a tutti. Agli altri dè libero. Vulcano cucinava il pranzo, le ore decoravano ogni cosa di rose e altri fiori purpurei. Le grazie spargevano unguenti profumati e le muse facevano risuonare la sala nei loro canti melodiosi. Cantò anche Apollo accompagnandosi da, con la sua cetra. Venere entrò su quella musica suave danzando in tutto il suo splendore protagonista di uno spettacolo in cui le muse cantavano in coro. Così Psiche diviene la sposa legittima di Cupido. E quando giunge il momento del parto, nasce una bambina che noi chiamiamo Volutta. Questo brano è tratto dalla Faula di Amore Psiche, scritta nel secondo secolo d.C. da Puleio, che era uno scrittore latino. Ho scelto questa lettura perché la ritengo un classico imperdibile per gli amanti di questo genere. Piacere, sono Alice Calanni e per la settimana della lettura ho voluto portare un estratto del libro Cime Tempestose, unico romanzo dell'autrice Emily Bronte. Comunque Nelly, ti costringerò ad ascoltare, non è una cosa lunga e non riesco a essere allegra stasera. Non voglio sentire, non voglio sentire, ripeta in fretta. Allora ero superstiziosa per quanto riguarda i sogni, e lo sono ancora adesso, e Catherine aveva un aspetto insolitamente cupo, che mi faceva temere qualcosa da cui avrei potuto trarre un presagio e prevedere una paurosa catastrofe. Era contrariata, ma non proseguì. Poco dopo riprese a parlare, apparentemente cambiando argomento: Se fossi in paradiso, Nelly, sarei tremendamente infelice. Perché non è degna di andarci, risposi. Tutti i peccatori sarebbero infelici in paradiso. Ma non è per quello. Una volta ho sognato di esserci. Le ripeto che non voglio ascoltare i suoi sogni, signorina Catherine. Me ne andrò a letto, le interruppi di nuovo. Lei rise e mi trattenne, visto che avevo accennato ad alzarmi dalla sedia. Ma non è nulla, esclamò. Volevo solo dire che il paradiso non mi sembrava casa mia e mi spezzavo il cuore dal piangere per tornare sulla terra. E gli angeli erano così arrabbiati che mi hanno buttata fuori, nel mezzo della brughiera in cima a Weathery Higgs, dove mi sono svegliata piangendo dalla gioia. «Questo basta spiegare il mio segreto, come l'altro sogno. Sposare Edgar Linton non fa per me, proprio come essere in paradiso, e se quell'uomo crudele là dentro non avesse spinto Hitchcliffe talmente in basso, non ci avrei neppure pensato. Sarebbe degradante per me ora sposare Heathcliff, perciò non saprà mai quanto lo amo. E non perché sia bello, Nelly, ma perché lui è me stessa più di quanto lo sia io». Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali e quella di Linton è tanto diversa quanto un raggio di luna da un fulmine o il gelo dal fuoco. Ho scelto questa lettura in quanto ami il romanticismo ed essendo uno dei classici più famosi per quanto riguarda appunto ehm, questo genere, ho voluto leggerlo. Non lo consiglierei a coloro che non amano la lettura per il semplice fatto che sia un libro abbastanza difficile, non solo per il linguaggio, ma anche per le vicende, quindi se amate leggere, è un classico che deve essere assolutamente letto. Gli occhi erano cinesi, o venusiani forse, non sapevo decidermi, o di qualche altro pianeta con cristalli luminosi che sbucavano dalla sabbia e dieci lune viola nel cielo. Anch'io un taglio degli occhi un po' orientale, in questo si vede che siamo fratelli, ma i suoi erano proprio tanto orientali. E poi la nuca. La nuca era piatta, come una pista di atterraggio per microscopiche navicelle spaziali. Se si fosse messa a quattro zampe, potevi usarla come vassoio. Nulla mi colpì come le dita del piede che era scivolato fuori dalle coperte e che muoveva con scatti elettrici. Perché le di dita Giovanni, in quel piede, ne aveva quattro. O meglio, si intuiva che potenzialmente erano cinque, ma il quarto e il quinto, il mignolo e il pondolo, erano fusi insieme, come due Kit Kat. Quello che ho letto è tratto dal libro Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. Il libro racconta la storia della famiglia di Giacomo, più precisamente eh, la storia del fratello Giovanni che è affetto dalla sindrome di Down. A 5 anni, a Giacomo e alle sue sorelle, viene annunciato l'arrivo di un fratellino che è definito speciale dai genitori. Giacomo è felicissimo perché è convinto che il significato di speciale sia riconducibile al concetto di supereroe. Quando nasce il fratellino eh, Giacomo eh, si rende conto che effettivamente è diverso dagli altri bambini ma che non ha i superpoteri. Alla fine scopre il significato della parola Down e il suo entusiasmo si trasforma prima in rifiuto e poi in vergogna. Ci vogliono 12 anni affinché Giacomo impari a vedere davvero suo fratello e farsi travolgere dalla sua vitalità. Il signor Jones della fattoria padronale aveva chiuso chiavi pollai per la notte, ma era troppo ubriaco per ricordarsi di fissare anche gli sportellini. Col cerchio di luce della sua lanterna che balzolava da una parte e dall'altra, attraversò con, con passo malfermo il cortile. Si sbarazzò a calci degli stivali sulla porta del retro. Si spillò un ultimo bicchiere di birra dal, bar dal barattolo del retro cucina e poi salì fino in camera da letto, dove la signora Jones già russava. La luce della stanza si era, si era appena spenta, quando in tutti gli edifici della fattoria ci fu un gran fermento e uno sbatterdali. In giornata si era sparsa la voce che, la notte precedente, il vecchio maggiore, pluripremiato vero di razza middle white, Aveva fatto uno strano sogno e desiderava comunicarlo agli altri animali. Aveva quindi deciso di riunirsi tutti nel granaio, il granaio principale. Non appena fossero stati sicuri che il signor Jones si era davvero ritirato. Allora, questa è la prima pagina del libro La Fattoria degli Animali di George Orwell. Ho scelto questo libro perché è un libro metaforico che... George Orwell, grazie a questo libro, prende in giro eh, la rivoluzione russa avvenuta nel 1917. È un libro che consiglio a, a molti perché è un libro molto facile da leggere, corto e con, un, eh, e con un grande significato. Eccolo lì, un enorme drago di un rosso sfumato d'oro profondamente addormentato. Dalle sue fauci e dalle narici usciva solo un borbottio accompagnato da sbuffi di fumo, perché quando dormiva le sue fiamme erano basse. Sotto di lui, sotto tutte le sue membra e l'enorme coda avvolta in spire, e tutti intorno a lui, ovunque sul pavimento invisibile, giacevano innumerevoli cumuli di cose preziose. Oro lavorato e oro grezzo, gemme e gioielli e argento macchiato di rosso dalla luce vermiglia. Le ali raccolte come un immenso pipistrello, Smaug giaceva girato parzialmente su un fianco e lo Hobbit poteva così vedere la parte inferiore del suo corpo. Con il lungo e pallido ventre incrostato di gemme e scaglie d'oro, a furia di star sdraiato su quel sontuoso letto. Dietro di lui, dove le pareti erano più vicine, si scorgevano appesi elmi e cotte di maglia, asce, spade e lance, e lì accanto c'erano file di grossi orci e recipienti colmi di inimmaginabili ricchezze. Dire che a Bilbo si mozzò il fiato non rende affatto l'idea. Non esistono più parole in grado di esprimere il suo stupore, da quando gli uomini cambiarono il linguaggio appreso dagli elfi al tempo in cui tutto il mondo era meraviglioso. Bilba aveva sentito raccontare e cantare le ricchezze accumulate dai draghi, ma non avrebbe mai neppure immaginato lo splendore, lo sfarzo e la magnificenza di un tesoro come quello. Il suo cuore fu riempito e trafitto dall'incanto e dal desiderio dei nani. Egli rimase immobile, quasi dimenticò dello spaventoso guardiano, a fissare quell'oro di inestimabile valore e incalcolabile quantità. Questo libro è un libro fantasy scritto da J.R.R. Tolkien e le tematiche principali sono il coraggio, l'eroismo, l'attaccamento a un posto, l'attaccamento a una casa e anche il legame fra i compagni di viaggio e fra gli amici. È un testo con sequenze principalmente narrative e c'è cioè il narratore è esterno. Ciao, sono Luca Farina e oggi vorrei leggere qualche pagina del libro che ho, portato per, eh, che ho letto quest'estate, che si intitola La mia vita all'ombra del mare. Eh, parla delle vicende che accadono a Brancaccio, eh, nel quartiere di Palermo, e che accadono a Salvatore, un piccolo ragazzino di 14 anni, e a padre Pino Puglisi. Salvatore corre giù per le scale e in un lampo è già di fronte ai suoi amici, o ex amici, o di nuovo amici. Davvero non lo sa più. Fino a ieri sera pensava che fosse finita con loro, che ormai la loro amicizia non ci fosse più. Ma adesso se li ritrova davanti a casa, pronti a giocare con lui. «Ehi!» li saluta lui. Ti abbiamo fatto una sorpresa», dice Francesco. Gli altri intorno ridacchiano. Le loro risatine, a ben guardare, non promettono niente di buono. Sembrano come le iene spelacchiate e perfide che si vedono nei cartoni animati. Ridono tra i denti, e se Salvatore li guardasse attentamente negli occhi, lo vedrebbe che non sono sinceri. Quale sorpresa? chiede Salvatore. E se te lo diciamo, che sorpresa è? gli risponde Giustino. Luigi resta in silenzio come al solito, lascia sempre che siano gli altri due a parlare a fare tutto. Una volta Salvatore pensava che Luigi fosse il suo migliore amico, ma questo accadeva tanto tempo fa, quando erano ancora piccoli. Adesso che sono cresciuti, Salvatore sente ancora quella strana vicinanza a lui, più che agli altri. Forse perché a Luigi è più taciturno. Forse perché non è sprezzante come Giustino o maldestro come Francesco. Ma non c'è modo di recuperare le vecchie amicizie che si sono rotte per sempre. Vieni, seguici, gli ordina Giustino. Ma almeno ditemi dove andiamo, chiede Salvatore. Guarda com'è diventato precisino, fa Giustino. Se non sa so dove andiamo non si fida, lo deride Francesco fidati, mica possiamo passare la giornata qua. Va bene, va bene, andiamo, acconsente Salvatore. E mentre lo dice incrocia lo sguardo di Luigi, che non sostiene il suo, ma piomba sull'asfalto. Salvatore non ha una bici sua, quindi si siede sul sellino di quella di Francesco, che tra loro è il più alto e il più forte. Attraversano Viemiro e Giafar, con i suoi palazzoni alti ancora non finiti, e raggiungono Mare Dolce, una distesa di cespugli fitti. Quel posto si chiama così perché sotto ci scorrono due ruscelli di acqua dolce che fanno crescere la vegetazione alta. Mare dolce è proprio un bel nome, pensa Salvatore. Malano le bici all'imbocco di una strada sterrata e proseguono a piedi verso un caseggiato basso con il tatto di lamiera e una recinzione sgangherata intorno. Si sentono le cani abbagliare e mentre si avvicinano il rumore aumenta di volume. Nessuno parla, camminano e basta. Uno dietro l'altro. Il capofilo è Giustino, poi c'è Francesco, poi Luigi e infine Salvatore dietro a tutti. Il sole di oggi è talmente caldo che sente la pelle scottare sotto la maglietta. Se i suoi amici adesso non fossero così seri e determinati a proseguire, direbbe loro di tornare indietro. Raggiungono la recinzione, il cancello aperto. Entrano in uno spiazzo di cemento con qualche ciotola per terra, una sedia a sdraio vuota e una piccola TV spenta. Non c'è nessuno tranne loro. Oltre a quelle poche cose c'è un'altra lunga recinzione. E dentro la gabbia sette, otto, forse dieci, cani che abbaiono arrabbiosi. Ringhiano. Provano a mordere le maglie di ferro. Hanno la bava alla bocca e il pelo vispido e senza colore. Giustino e Francesco si avvicinano. Afferrano la maglia con le mani e la agitano. Così facendo i cani ringhiano con più forza e intensità di prima. Che fai? Vieni? Hai paura? lo dirì di Giustino Francesco gli tira la maglietta e lo trascina contro la gabbia ora ti buttiamo dentro gli dice e tutti scoppiano a ridere anche se dietro di lui Salvatore ha l'impressione che rida forte pure Luigi Salvatore tiene i palmi delle mani contro la rete metallica è talmente vicino ai cani che può guardare dietro negli occhi li sente la puzza vede gli, es gli escrementi disseminati lì vede che alcuni cani sono feriti sui musi, punti con cui il pelle non cresce più o, o cresce irregolare. Poi Giustino gli dà una pacca sulla spalla e lo allontana dalla rete. Salvatore si sente un fantoccio vigliacco anche stavolta. Si sente una bambola di pezza che Giustino e Francesco possono muovere a loro piacimento. Ho voluto scegliere di leggere queste pagine perché per me rappresentano pienamente cosa, come la mafia cambia totalmente il comportamento delle persone come accaduto appunto nel racconto con gli amici di Salvatore. Non è una guerra contro i mafiosi a cambiare brancaccio, ma la resistenza paziente e costante all'ignoranza e alla miseria. Voglio preparare dei giochi stili per i ragazzi, portarli al mare e a vedere le stelle, e poi delle gare sportive in un'ora di Borsellino, e tu mi dai una mano. È una bella idea, ma come fare a non scoraggiarsi mai? Io ho Gesù con me, sempre, e poi cerco di fare come fanno i giardinieri, provo a trattare tutti come fossero grano, solo se tratti il grano da grano diventa pane. Nell'emosina non basta, ci vuole l'amore. Sui volti dei ragazzi si riconoscono i segni di tante sconfitte. Don Pino quando parla dell'amore ne parla come di una cosa concreta, un po' come fa Petrarca quando lo scrive con la maiuscola e lo paragona a una presenza invisibile eppure, ma in, eppure incombente e determinante. Anch'io se fossi nato al palazzo di Via Hudson non avrei avuto scelta. Continua. Se nasci all'inferno hai bisogno di vedere o meno un frammento di ciò che inferno non è per concepire che esista altro. Per questo bisogna cominciare dai bambini. Bisogna prenderli prima che la strada se li mangi. Ecco perché servono un asilo e una scuola media. Non ci vuole la forza, ci vogliono una testa e il cuore e le braccia. Non hai idea di cosa si può fare con queste tre cose. Non si sente solo Don Pino. Non sono solo, la mafia è forte, ma Dio è onnipotente. E allora perché non fa nulla? Don Pino rimane in silenzio. Poi mi sorride, mi facendo con la mano di avvicinarmi, come se volesse confidarmi un segreto. «Una cosa l'ha fatta. Cosa? Te e me?» «Con tutto il rispetto, non mi sembrano granché. Poteva sforzarsi di più. Come dice il mio amico Amil, che conosceva nel deserto, «Chi semina datteri non mangia datteri». «E che vuol dire? Che devono passare almeno due generazioni perché le palme datteri diano frutti. Se io comincio adesso, fra 50 anni qualcuno li mangerà e si riparerà all'ombra. Bello, però che soddisfazione c'è, che per chi semina? Quando sarai padre lo capirai». «No, voglio capirlo adesso». Sei diventato battagliero Federico, mi preoccupo, un padre gioisce delle gioie dei figli, la sua gioia si moltiplica, è molto più grande di quella personale, perché si nutre delle, delle gioie di tutti, e questo è quello che succede a me tutti i giorni quando sono con i miei ragazzi. Questa, questa parte è tratta dal libro Ciò che inferno non è, scritto da Alessandro D'Avenia, è un libro che tratta della vita di Don Pino Puglisi, che è stato un parroco siciliano che ha operato diciamo, a Brancaccio, che è un quartiere di Palermo dal 1990 al 1993 l'autore inserisce nel libro anche alcuni personaggi come questo Federico che è uno dei due protagonisti del dialogo che appunto si svolge tra Don Pino e Federico e Lucia e tanti altri e è un libro che ho scelto perché tratta di un argomento sicuramente per me molto importante come la mafia e come la vita di un di un personaggio molto importante nella lotta contro di essa e questo capitolo eh, in particolare tra, parla di un dialogo appunto tra Don Pino e Federico mentre si trovano per le strade di Brancaccio e, mh, ci sono molte metafore in questo dialogo come ad esempio Don Pino che vuole fare come un giardiniere e vuole trattare tutti da grano. Lui... Eh, paragona la parte cattiva delle persone alla zizzania che è un'erba simile al grano ma, ma velenosa, e la parte buona al grano lui vuole trattare eh, far uscire la parte buona delle persone e questo è il nocciolo principale del libro poi parla anche delle palme da datteri che rappresentano il lavoro di Tompino che è un lavoro a diciamo lento sviluppo i frutti del lavoro di Don Pino si vedranno, si vedranno appunto tra molti anni. E niente, questo è sicuramente un libro che consiglio, è un libro molto importante, sicuramente è una tematica su cui è importante essere informati.